All'interno di questa grande realtà, che è quella di essi, che è la nostra anche su tutte le nostre necessità, che abbiamo fatto ancor prima di incarnarci in un corpo come questo. E a proposito di incarnazione, dobbiamo pensare che noi, quando parliamo di essere umano, Dobbiamo eh, intendere che questo essere è composto da più nature, da più nature, da più realtà, e perlomeno tre, ecco, corpo, anima e spirito. Per cui, quando parliamo di questa trinità, parliamo praticamente di tutta l'essenza che ci compete, che ci appartiene, di cui siamo composti. La nostra natura astrale è opera sul piano astrale che ha un piano intermedio tra quello spirituale e quello umano, quello umano e quello fisico, quello fisico che uno spirito ha necessità di eh, prendere come missione quando deve sperimentare delle realtà in campo fisico, quindi nella materia, nei mondi fisici. A mano a mano che noi evolveremo ci eh, abitueremo a perdere sempre di più questa zavorra che è il corpo fisico e finalmente ci orienteremo verso un eh, percorso che è più luminoso più energetico più spirituale però finché siamo in questa dimensione come spesso dico abbiamo necessità di, eh, <coughs> di vivere nella materia e la materia è questa la materia è tutto quello che ci dà più o meno piena soddisfazione, tutto quello di cui abbiamo bisogno, eh, eh, come in questo momento stiamo utilizzando tutto ciò che la materia eh, ha a disposizione per poter colloquiare, per poter comunicare eccetera eccetera. Certamente questa è una comunicazione che avviene, sì, attraverso la tecnologia però è una comunicazione che utilizza la materia perché quando utilizzeremo altri tipi di comunicazione che già stiamo sperimentando inconsapevolmente dentro di noi, parlo della telepatia oppure parlo anche di quelle trasmissioni che noi eh, riceviamo e anche trasmettiamo, grazie a questa capacità che noi abbiamo di poter contattare l'universo in tutte le dimensioni, in cui esso si manifesta perché nella nostra piccola natura noi non abbiamo solo una realtà fisica densa materiale ma anche una realtà animica e una spirituale ed è quella spirituale che proprio comunica con la realtà dello spirito e quando parliamo di realtà dello spirito quando parliamo di vera spiritualità parliamo di Dio quindi parliamo di tutto ciò che fa parte di questa grande realtà di cui, che noi chiamiamo Universo. Quindi abbiamo la capacità di contattare l'Universo anche spiritualmente, perché noi trasmettiamo onde spirituali, onde psichiche, onde animiche, onde fisiche, onde energetiche, che comunque entrano in risonanza con, con le medesime energie che si trovano nell'Universo. E... Per questo vi dico io che anche le realtà spirituali sono sicuramente eh, eh, collegate al nostro pensiero e alla nostra emanazione spirituale e quindi anche se noi non abbiamo, proprio perché la dimensione ce lo impedisce, la capacità di percepire immediatamente, all'istante o anche più informazioni che provengono dal mondo spirituale, sappiate che comunque c'è una parte di noi che incamera tutte queste energie e al momento opportuno, durante la giornata, durante la vita, certe realtà escono fuori. Noi a volte non sappiamo neppure da dove provengono determinate energie e determinate eh, spiegazioni e anche sensazioni però dobbiamo in qualche modo collegarci a quello che io vi ho detto finora, che noi abbiamo la possibilità di ricevere e di trasmettere. Questo lo facciamo con la nostra mente, ripeto, con il nostro spirito, con la nostra anima e anche con tutto il movimento energetico che influisce, diciamo, il nostro essere materiale. Quando queste comunicazioni provengono da lontano, quindi dalla coscienza dell'universo, entrano nella nostra sfera di percezione a seconda della capacità che noi abbiamo di poterle contenere e momentaneamente conservare, perché questo è molto importante da comprendere, altrimenti non potremmo spiegare il perché a volte nella vita abbiamo delle aperture incredibili aperture di pensiero aperture anche nella creazione di realtà che nella vita possono semplificare la vita stessa e migliorarla gli stessi scienziati gli stessi eh, i cosiddetti cervelloni hanno la capacità di inventare che hanno la capacità di inventare delle realtà che poi migliorano lo status della società ma queste invenzioni come amo ricordare spesso nelle mie conferenze, non sono vere scoperte dell'essere umano, sono delle realtà che noi recuperiamo nella mente del divino, che per per in un certo qual modo eh, certe informazioni giungono a noi a seconda della nostra capacità, ovvero se io ho delle aperture interiori a livello spirituale sarà il mondo dello spirito che mi invierà determinate frequenze simili a ciò che io posso comprendere, realizzare, vivere. Se però ho uno spirito, eh, che so, di uno scienziato o di un qualcuno che può mettere al servizio la propria opera per creare determinate realtà a beneficio dell'umanità, allora vengo influenzato da energie che sono più da scienziato. Ecco, questo è il concetto che dobbiamo comprendere, perché ognuno viene contattato secondo le proprie aperture, secondo le proprie capacità interiori e anche le realtà che ha realizzato in altre esistenze, perché quando noi parliamo di essere umano, un essere umano di questo tempo, non è altro che un insieme di un sacco di informazioni che ha realizzato e sperimentato in altre esistenze. E Siccome noi non siamo una creatura di primo pelo, nel senso non è la prima volta che siamo incarnati nella dimensione umana, per cui abbiamo una storia. Questa storia vi posso garantire che si ripete continuamente nella nostra vita attraverso il nostro comportamento. Noi ci comportiamo a seconda delle nostre realizzazioni, noi viviamo questa vita a seconda di quello che abbiamo registrato in altre esistenze, quindi possiamo sicuramente indagare nelle nostre profondità eh, spirituali e animiche per comprendere quali sono quelle tappe che in qualche modo abbiamo raggiunto strada facendo nella nostra eternità. Certamente quando parliamo di informazioni personali noi parliamo di una sorta di archivio akashico personale, è vero c'è un archivio akashico che ha il pianeta Terra, c'è un, ar un archivio akashico che ha il nostro astro, che ha l'universo, che ha il cosmo, che ha l'intera divinità. Ma anche ogni essere che più piccolo, anche il più piccolo essere che vive una realtà come la nostra o anche inferiore parlando degli animali è ha un archivio personale, quindi ha un archivio akashico che è un insieme di esperienze già vissute e che tornano comodo nel momento in cui noi viviamo la nostra esistenza. Le realtà che abbiamo realizzato in altre vite semplificano la nostra vita presente. Per questo è importante fare esperienza e ricordarci che ogni volta che noi prendiamo una decisione nella nostra vita dovremmo avere l'accortezza e anche la giusta fede nel credere che certe risposte già sono dentro di noi. Perché sono già dentro di noi? Perché al momento che si verifica una circostanza da vivere nella vita, si verifica perché noi abbiamo la caratteristica di poterla superare, altrimenti certe cose nella vita non si manifesterebbero mai. Ogni cosa avviene quando l'anima è pronta per poter far emergere la giusta informaz informazione per permettere al corpo di esprimersi in quell'azione e allo spirito di registrare l'azione compiuta. Questo è un meccanismo perfetto, è un meccanismo meraviglioso che ci riguarda tutti e che ci riguarderà per sempre finché non giungeremo a fonderci in questa potenza che, dalla quale momentaneamente siamo giustamente separati in questo senso non è che siamo separati dal tutto però viviamo una vita individuale pur collegata al tutto però viviamo questa individualità adesso proprio per permettere maggiore espansione alla coscienza del tutto perché ogni ogni essere nel mondo fa le sue esperienze e se io vi dico che le esperienze di qualsiasi creatura che vive in questo mondo, a cominciare dalla formichina e a finire con tutte quelle realtà che comunque sperimentano anche sul piano astrale e parlando poi anche di tutte quelle creature che vivono nell'infinita creazione, bene sappiate che ogni creatura registra un movimento che poi diverrà il grande movimento del creatore. Tutte le informazioni che noi raccogliamo vita dopo vita, tutte le esperienze che noi facciamo vita dopo vita, alla fine entreranno nel grande serbatoio della conoscenza universale. E in qualche modo ci dobbiamo rendere conto che noi siamo creature che hanno capacità di creazione, hanno capacità di trasformazione e hanno capacità di movimento in questa realtà che chiamiamo la divinità. E noi dobbiamo esserne fieri di questo ruolo, di, questa, di questo privilegio che abbiamo di poter istruire il creatore attraverso la nostra semplice esistenza. Qualunque cosa, dico io, anche le cose più assurde, anche le cose più brutte che noi facciamo nella nostra vita alla fine diventano esperienza comune di tutta la creazione. Certamente se io compio un movimento anomalo, quindi eh, mh, contrario al movimento dell'universo, che è amore, lo abbiamo sempre detto, certamente io cosa faccio? crea un movimento contrario alla logica dell'uno, quindi sarà l'insieme che creerà una realtà capace di riportare in equilibrio questo mio movimento sbagliato. E Noi viviamo un processo di purificazione continuo, perché come ben vedete la sofferenza non ci abbandona mai in questo mondo, perché in un modo o in un altro potremmo raccontare un sacco di dolori e di sofferenze che viviamo quotidianamente ma io quando parlo di sofferenza parlo anche di realtà interiori le più piccole quei, quelle forme di disagio che comunque creano un malessere interiore tutto è sofferenza perché l'uomo vibra in una dimensione che purtroppo è molto densa molto materiale quindi soggetto agli attacchi di questa frequenza che ha appena lasciato il regno dell'animalità per cui abbiamo ancora molte molte molti legami con il regno della natura animale per cui dobbiamo sempre di più perfezionare il nostro la nostra individualità perché noi siamo esseri individuali dal momento che abbiamo abbandonato un'anima di gruppo animale quindi siamo un essere spirituale che ha una, una individualità e quindi ha una capacità superiore di quelli che vivono ancora nel regno animale e sempre di più noi ci proietteremo verso capacità molto più grandi e molto più evolute. Quindi per poter fare questo lavoro noi abbiamo bisogno di vivere più esistenze perché una esistenza sola non può bastare. Eh, non si è mai sentito dire, a, a parte, ecco ce n'è stato uno solo, il Cristo, che non ha avuto bisogno di, di, di, di, di purificare niente perché comunque già è un essere che è venuto sulla terra totalmente puro per cui non è, è allegato a quel sistema karmico di cui noi oggi possiamo discutere parlando della nostra realtà. Quindi abbiamo bisogno noi di vivere molte esistenze, tante quante saranno necessarie per poter far emergere quella natura divina che la materia tenta di soffocare. Quindi cosa succede quando noi viviamo un momento di di quando noi viviamo, noi viviamo la nostra vita abbiamo un percorso ordinato e programmato ancora prima di scendere in un corpo e quando ci impegniamo a vivere la vita eh, ci abituiamo anche a dimenticare il giorno in cui dovremo abbandonarla perché è vero quando noi veniamo in questo mondo siamo talmente attratti dal mondo spirituale che proiettarsi nella materia sembra veramente di andare a finire dentro un qualcosa che non, che, non, che non è bello, che insomma sembra più morte che vita, infatti lo spirito quando si proietta nel corpo perde parte della sua dinamicità, della sua eh, divinità o meglio non è che la perde in qualche modo si addormenta perché altrimenti in un corpo fisico materiale non potrebbe coesistere se non ponesse in atto un meccanismo di filtri che permettono allo spirito di colloquiare con il corpo attraverso l'astrale per poter vivere al meglio un'esistenza terrena ma dopo la morte cosa succede noi lasciamo subito questo piano no noi non lasciamo questo piano dopo la morte perché abbiamo bisogno di concludere tutto quello che abbiamo eh, attivato strada facendo durante la nostra esistenza. Sapete che a volte ci vuole più tempo, passa più tempo quando siamo disincarnati che quando siamo incarnati, nel senso se noi viviamo 80-90 anni è possibile che ce ne vogliano ancora di più per abbandonare questo piano terrestre perché la vita dopo l'esperienza fisica continua per lo spirito, continua su un piano più diverso che non è materiale che quindi opera nei diversi livelli del piano astrale che è subito il piano che segue quello fisico che poi ci prepara ad una realtà molto più elevata più, più grande che quella della realtà spirituale ma noi prima di parlare di realtà spirituale abbiamo bisogno di ere di esistenza perché i nostri viaggi sono diciamo limitati dalla materia dal piano materiale al piano astrale perché è lo spirito che fa esperienza per cui già lo spirito provenendo da una realtà spirituale però avendo necessità di organizzare la propria evoluzione in un mondo materiale quindi si proietta totalmente in una realtà che è si allarga il piano astrale ma che ritorna a quello fisico, materiale e sensoriale tutte le volte che deve continuare a fare le sue esperienze per concludere quel progetto evolutivo che da essere spirituale aveva programmato un giorno prima di abbandonare questa coscienza universale che chiamiamo Dio. Dunque dove dove stazionano questi esseri? Dove stazioniamo noi quando lasciamo il corpo e non abbiamo più vita in un corpo fisico? Prima di tutto dipende anche dalla preparazione dell'essere umano perché comunque se noi ecco questa sera per esempio noi parliamo di queste cose e cerchiamo sempre anche io nelle mie conferenze cerco sempre di allontanare la paura della morte perché la paura della morte nasce in praticamente dall'egoismo umano e anche in un certo senso per la pa dalla paura nella vita eh? e poi insomma siccome ci siamo quando ci proiettiamo in questa natura noi dimentichiamo la nostra provenienza e crediamo che la materia sia tutto quello che a noi interessa che la materia sia tutto quello che serve per essere felici ma però come ben vedete eh, soprattutto in questi tempi quando muoiono tante persone queste queste continue dipartite ci devono eh, far comprendere quanto sia precaria la nostra esistenza, e soprattutto quanto non possiamo porre un'attenzione eterna sul nostro corpo fisico, anche perché il corpo invecchia continuamente, giorno dopo giorno perdiamo eh, energia vitale, se così vogliamo dire, per questo corpo, vitale fisica, ecco diciamo le cellule eh, hanno delle trasformazioni, i neuroni si moltiplicano sempre meno, insomma succede tutto quello che succede perché l'invecchiamento fa parte della vita, perché è il naturale processo che permette ad uno spirito di giungere alla conclusione della sua esperienza fisica. Quindi non dobbiamo assolutamente, Aver paura della morte, anche perché vi voglio, vi voglio eh, confidare un segreto. Voi sapete che quando un essere sta per morire avviene un qualche cosa che non può controllare e stabilire, proprio come quando ci addormentiamo la sera? Avviene una sorta di addormentamento a livello cellulare, nel sangue si crea, un meccanismo particolare che a poco a poco rende l'essere sempre più incosciente, finché non arriva alla morte e praticamente senza accorgersi del passaggio che ha subito. Questo Io parlo di morti naturali, ecco, parlo di eventi che non abbiano delle implicazioni diverse dalle morti violente e da tutto quello che accade immediatamente. Però quando la morte è naturale, sappiate che l'organismo è dotato di un sistema di addormentamento generale. Per questo è la morte dolce, la, la chiamavano un tempo gli antichi di altre culture, perché si crea come una specie di... come se fosse, se l'organismo mettesse in circolo attraverso il sangue una sorta di sonnifero che prepara tutte le cellule all'addormentamento generale e quindi dobbiamo sempre dobbiamo smettere di avere paura e poi vi voglio dire una cosa è talmente anche se dovessimo morire di malattia questo addormentamento avviene comunque se la malattia perdura e anche se invece dovesse succedere che noi viviamo una morte violenta sappiate che a volte. Tanto è violenta la morte che lo spirito non si, rende, non si rende conto di aver perso il corpo, perché è stata talmente immediata, talmente veloce, un attimo, che non ha permesso neppure al corpo di provare nessun tipo di dolore. Perché anche per la reazione al dolore c'è bisogno di un certo tempo, c'è un'informazione che deve partire dal cervello, ma se questa informazione non parte perché è immediata la cosa, quindi non c'è neppure quella sofferenza. Ma a parte questo, io vi voglio dire che la sofferenza comunque legata alla morte è sempre un principio, se c'è, è sempre un principio di purificazione. Un principio di purificazione che serve all'anima, allo spirito, per potersi avviare in quella sorta di... di eh, di analisi totale generale che comunque viene fatta da un essere tutte le volte che lascia il corpo. Quindi noi un, esistono molti piani al di là di quello fisico e dico molti perché non esiste un solo piano perché quando parliamo di piano astrale che è il piano subito successivo a quello fisico dovete sapere che il piano astrale è composto da sette livelli, ma con tantissimi e tantissimi sottolivelli, tantissime realtà, tutte utili ad accogliere l'anima di quell'individuo a seconda della propria evoluzione o meglio a seconda del comportamento che ha avuto durante quella esistenza. Un'altra cosa importante che dobbiamo, io ho avuto es molte esperienze di, che possono essere collegati a esperienze di premorte perché sono le stesse cose quando un essere esce dal corpo e vede il suo corpo lì che dorme nel letto oppure seduto su un divano oppure davanti a un computer come mi è successo più volte a me, noi siamo praticamente, a viviamo le stesse cose che vivremo quando lasceremo il corpo perché non avremo più bisogno di vivere questa esistenza in quel corpo. Quindi è importante che... Eh, che io vi dica che non, non è niente di, di, di, di, di stravolgente, ecco, certamente però vi voglio dire che più siamo attaccati alla vita materiale e fisica e più il dolore eh, si prova al momento del trapasso, perché vedete, se uno, come vi ho detto prima, è talmente legato alla logica della vita a tutti questi possedimenti della materia vedete cosa stanno facendo ora questi multimiliardari che, che a parte che stanno andando sulla luna eh, in barba a tutti quelli che muoiono di fame, spendono milioni e miliardi per fare cose inutili perché alla fine sono cose inutili, quanto bene potrebbero fare, ma è inutile parlare di queste cose ma stanno cercando di, di lavorare per allungare la loro vita attraverso procedimenti tecnologici, fisici, scientifici ma dobbiamo pensare che la materia ha un limite per il nostro spirito e la materia quando non è compresa la sua, il suo ruolo nella nostra vita evolutiva sarà la materia stessa che ci condannerà e che ci farà soffrire di enormi dolori ed enormi sofferenze in questa vita e nell'altra e soprattutto nel trapasso, soprattutto nel trapasso perché ti sentirai veramente morire ma in questo senso fisico perché percepirai un distacco immediato e che non si può, dove non si può tornare indietro di tutte quelle realtà a cui eri attaccato morbosamente, che ti facevano, che credevi che ti dessero un certo benessere, una certa gioia. Invece ti rendi conto che tutto ciò che è del mondo rimarrà nel mondo. E sapete quante anime sono ancora legate alle proprietà che avevano? Quante anime sono ancora legate? Li chiamano fantasmi quando ci dice che c'è una casa infestata, che c'è un oggetto infestato, che ci sono manifestazioni particolari in determinati posti del pianeta, è perché queste entità non hanno ancora la forza di abbandonare quell'attaccamento che avevano in vita. Ma questo non accade solo con la materia, anche con tutte le passioni, anche con le passioni che noi abbiamo per questo alla naturale esistenza dell'essere umano ci porta grado grado ad abbandonare quelle pulsioni che in gioventù sono molto forti, ad abbandonare quei desideri che in gioventù sono molto presenti, ad abbandonare tutte quelle cose che non servono più strada facendo. E il naturale processo della morte che avviene giorno per giorno, fin da quando nasciamo, perché noi dal primo giorno di vita già abbiamo un giorno in meno della vita, quindi la morte nasce con la vita, non è una cosa che viene a un certo punto, capite? Quindi bisogna veramente far, che, far sì che la morte sia parte della nostra vita e questo è molto importante perché così quando arriverà quel momento noi sapremo cosa fare, sapremo dove andare immediatamente senza perdere tempo e sapremo anche cosa ascoltare. Perché un essere più è attaccato alla materia, più starà attento e sarà attaccato ai dolori che provano i parenti per la sua perdita. Mentre un essere più è evoluto spiritualmente, più comprende le cose, meno soffrirà anche nel passaggio e di là nell'altro mondo. Questo è un, è, un, è, un, è un concetto che bisogna comprendere ora perché dopo sarà troppo tardi, non si può pensare a questa cosa al momento in cui accade, perché, santo cielo, ma quando dobbiamo affrontare un esame ci prepariamo prima, eh, non possiamo andare ad un esame e farci trovare impreparati, e noi ci prepariamo durante tutta l'esistenza all'esame del passaggio, quindi è importante arrivare lì con delle convinzioni, con delle informazioni che, badate bene, le cose che fanno parte della nostra fede, non muoiono con il corpo, ce le portiamo dietro. Quindi convinzioni, pensieri, realizzazioni, esperienze, sono lì tutte con noi. Quindi più abbiamo chiarezza in queste realtà, meno, più allontaniamo da noi la paura, più facile sarà il percorso di ascesa del nostro spirito ed è una cosa molto importante. Certamente cosa succede ad un'anima, ad un essere che non è preparato alla morte? Succede tutto il dolore di cui parlano tutti, di cui ancora... Soffrono perché ci sono persone che continuano a soffrire il medesimo dolore di 30 anni fa quando hanno perso qualche persona che amavano. Ecco io vi dico una cosa, se i vostri cari stanno ascoltando tutti questi dolori che voi provate, come li fate stare in questa nuova dimensione? Non, sapete che li state legando ancora a voi in un modo arbitrario e che questo modo arbitrario ricadrà sulla vostra personale esperienza karmica perché questo dolore che facciamo provare a queste anime da qualche parte andrà purificato e lo purificheremo noi perché noi lo abbiamo creato. Ogni dolore che noi procuriamo a esseri vivi o trapassati lo dovremo vivere su di noi. Quindi dobbiamo, certamente quando muore qualcuno c'è un momento di dolore, caspita, che può durare anche un po' di tempo, ma non deve durare tutto il tempo della nostra vita. Dobbiamo noi assicurare a loro che trapassano e a noi una felice esistenza e permanenza nella nuova vita o nella vita che continuiamo a vivere. Certamente cosa succede all'anima quando lascia il corpo? Allora, innanzitutto dovete sapere che è sempre lo spirito che decide, anzi che ha già deciso prima di incarnarsi, quando sarà il giorno, il momento della sua dipartita. Non sempre decise, decide il motivo con cui trapasserà, perché il motivo a volte è dettato dagli eventi della vita. Quindi queste sono variabili che comunque vengono considerate dallo spirito nel momento opportuno può anche accadere che ci siano persone che abbiano solo l'unico modo per potersene andare da questo mondo è il suicidio. Però attenzione a quello che dico perché non deve essere questa una prerogativa e non è una logica profonda, spirituale ed elevata, però ci sono anime che a volte si lasciano andare, si lasciano morire proprio perché non hanno non non hanno altri strumenti per effettuare questo trapasso certamente ogni cosa premeditata e soprattutto per quanto riguarda il suicidio sarà purificata in un modo o in un altro eh? fuori da questo corpo o rientrando in questo corpo e anche quando si uccide qualcuno quando noi impediamo agli esseri di vivere la loro esperienza evolutiva noi creiamo praticamente un movimento avverso alla logica dell'universo e quando questo accade qualcuno deve purificare e chi deve purificare? Chi deve scontare questo cambiamento che ha comportato nuove energie organizzative? Chi l'ha creata questa situazione? Quindi è molto importante. Allora lo spirito decide quando è il momento di abbandonare il corpo perché... Vedete ci sono molte persone al mondo a volte che dicono ma io la mia vita l'ho già fatta, non vedo l'ora di andarmene perché sento che non, non ho più niente da fare, però continuano a vivere. Questo significa che ancora non hanno concluso il loro programma incarnativo e che questo desiderio di andare quando non è il momento non fa altro che allungare questo passaggio perché l'allungamento di questo passaggio crea la purificazione che serve per un'azione contraria al programma incarnativo. Anche queste cose vanno dette, vanno spiegate, perché è molto importante comprenderle nella loro essenza profonda. Quindi lo spirito decide quando deve uscire dal corpo. Il corpo deve obbedire, perché lo spirito in forma eh, il cuore informa il cervello, informa le cellule, informa tutto il sistema energetico attraverso il movimento dell'anima e quindi cosa succede? Che eh, immediatamente il corpo eh, e lo spirito, la quando lasciando il corpo, lascia il corpo come un abito che non ha più l'appendi abito. Quindi cosa succede però? Ha bisogno di 72 ore l'anima? L'anima, che è l'archivio generale dello spirito che, che ha realizzato, che ha registrato tutte le esperienze che il corpo ha fatto in quell'esistenza e anche in tutte quelle precedenti, come vi ho detto prima, cosa deve fare l'anima? L'anima ha bisogno di un tempo quantificato in 72 ore per concludere tutti i rapporti che aveva iniziato in questo movimento vitale. Quindi noi queste cose non le possiamo vedere ad occhio nudo perché sono manifestazioni energetiche che operano su livelli e su frequenze non percepibili dalla nostra fisicità, però esseri che vivono egualmente eh, in quella frequenza hanno la capacità di assistere al movimento dell'anima e anche ad aiutare quell'anima a completare il suo rapporto con la materia. Quindi entro questi tre giorni possibilmente il corpo dovrebbe essere tenuto in una situazione di protezione. Quindi un tempo vedete cosa si faceva, si metteva la salma, la, ten la si teneva in casa per tre giorni e con delle, delle candele accese ai piedi e alla testa perché noi sappiamo benissimo che l'anima entra che esce questo movimento e che possono anche interferire dalla parte dei piedi durante il processo di chiusura dell'anima energie anomale, contrarie. Per cui si mettevano queste luci e queste, queste candele accese proprio per impedire, diciamo, che il corpo divenisse abitacolo di frequenze indesiderate. Perché eh, ci sono molte entità che vivono nel basso astrale che sono avidi di corpi per cui hanno la necessità di occuparne, che, eh, di occuparne al bisogno quando, quando c'è qualcuno disponibile, per questo hanno, trovano anche diciamo, un, un, un meraviglioso eh, eh, abitacolo in coloro che, eh, in coloro che compiono delle azioni negative per cui si predispongono ad accogliere, ad attirare energie simili alla, loro, alla frequenza che stanno emanando, per questo dico che noi possiamo essere posseduti a seconda dei nostri comportamenti, perché per legge d'attrazione le, le energie per legge d'attrazione si attirano, attirano in un mo nel momento in cui siamo coscienti e quando noi apriamo le porte, ma anche nel momento in cui siamo incoscienti e comunque apriamo le porte quando ci addormentiamo. Per questo dovete sapere che generalmente noi, chiunque di noi, ogni volta che si addormenta la sera, ha la necessità di avere delle protezioni proprio vicini al suo corpo. Io ho visto quello che accade che eh, è quando ci addormentiamo, io ho visto quello che accade quando ci addormentiamo ed è la stessa cosa che accade quando noi moriamo. Subito ci sono energie che, legate al, nostro, al piano astrale che, che vengono a noi in aiuto, ci guidano, ci proteggono. Io addirittura le ho viste paradossalmente sedute sul mio letto che erano lì a proteggere il mio corpo, alla testa e ai piedi. Due entità di luce che io vedevo fuori dal corpo che si occupavano di proteggere la natura fisica del mio corpo da particolari influenze negative perché io stavo uscendo dal corpo per fare delle esperienze sul piano astrale e anche sul piano spirituale. Poi un giorno faremo magari un bell'incontro sulla su questa realtà la differenza che c'è tra i viaggi astrali e i viaggi spirituali perché sono realtà molto diverse eh, perché una si compie con il nostro astrale l'altra con la nostra scintilla divina che qualcuno potrebbe dire ma può lo spirito abbandonare temporaneamente il corpo se è un progetto del creatore? Sì, assolutamente tutto è possibile solo che e bisogna veramente avere delle motivazioni ci devono essere delle motivazioni evolutive spirituali molto elevate comunque generalmente noi vi ho detto prima che ci muoviamo dal campo fisico a quello astrale non abbiamo un grande movimento perché la nostra dimensione non ci mh, permette di andare oltre beh qualcuno come, per esempio ci sono persone che hanno raggiunto una certa elevazione spirituale che hanno anche la capacità di colloquiare con il proprio spirito e di avere direttamente dallo spirito l'informazione del giorno e del minuto e del momento in cui dovrà lasciare il corpo, come è accaduto a Paramahansa Yogananda, come è accaduto a molti avatar della storia, come è accaduto al Cristo quando poi ci ha lasciato il corpo invecchiando e lasciando questa sua realtà fisica in questo mondo. A tutti gli esseri che hanno un certo tipo di consapevolezza cristica gli viene permesso di avere un rapporto diretto con lo spirito e quando lo spirito comunica direttamente con l'essere perché ha la capacità di accogliere un certo tipo di informazione allora avviene che il corpo si trova preparato a qualsiasi realtà che lo spirito ha deciso di vivere in quel particolare momento della sua vita. Quindi, quindi è importante capire che comunque qualunque cosa noi vivremo è sempre legato al nostro status evolutivo e anche qualunque cosa che dovremo comprendere fuori dal corpo, perché voglio dirvi un'altra cosa molto importante, non è che tutti quando andiamo di là percepiamo e comprendiamo le stesse cose, perché tutto la nostra realtà continua anche fuori dal corpo, però noi abbiamo accesso a quelle realtà fuori dal corpo che sono in sintonia con la nostra realtà, e con la nostra realtà spirituale e con, quindi con la nostra evoluzione. Quindi per questo vi ho detto io che il, il piano astrale è una realtà che è costituita da infinite realtà, sessioni e sottosessioni, perché ogni anima a seconda del proprio livello di consapevolezza viene attirata in questi, in questi diciamo, livelli o sottolivelli. Certamente poi nel piano astrale possiamo trovare ogni frequenza perché diciamo che parte da sotto zero fino ad arrivare all'infinito. Quando parliamo di realtà astrale noi quando parliamo di demoni, quando parliamo di angeli, quando parliamo di entità spirituali, quando parliamo di guide, quando parliamo di trapassati, quando parliamo di esperienze fuori dal corpo parliamo sempre di, di livelli del piano astrale. Eh, e il, il livello astrale, il livello del piano astrale, ripeto, è sempre collegato al livello di evoluzione nell'amore che noi abbiamo compiuto nella nostra esistenza. Quindi più noi abbiamo questi canali ricettivi eh, puliti, quindi purificati, e come si puliscono questi canali ricettivi? Attraverso un'azione concreta nella vita. Prima di tutto dobbiamo avere cura del nostro corpo fisico perché è il tempio del nostro Dio, della nostra divinità e della nostra essenza divina spirituale. Per cui dobbiamo avere una consapevole, eh, un consapevole rispetto, quindi quando dico consapevole rispetto dobbiamo curarlo ma non dall'estetista solamente diciamo va ma soprattutto su quello che mangiamo su quello che pensiamo perché non è importante solo il cibo perché la gente pensa che se mangia bene è tutto a posto no dobbiamo mangiare bene pulito nutrirsi di elementi che vivificano il corpo non che lo uccidono ma anche emanare pensieri creativi elevati perché anche la mente ha bisogno di nutrimento e voi dovete sapere che lo spirito intelligenza è vicina alla mente quindi ha necessità di nutrirsi di energie elevate eh? e per cui noi dobbiamo permettere eh, alla nostra natura spirituale di ricevere la giusta, il giusto nutrimento come anche al nostro il, la, la nostra realtà astrale e come fa anche e come anche alla nostra realtà fisica quindi noi abbiamo diciamo dobbiamo se, vogli, se, se dobbiamo amare il prossimo come noi stessi amare noi stessi significa amarci nella totalità quindi nella nostra forma eterica, nella nostra forma astrale, nella nostra forma spirituale, nella nostra forma psichica e nella nostra forma fisica. Questo è amare noi stessi. Eh? E quindi amare noi stessi attraverso la forma fisica significa non farci del male. Amare noi stessi nella forma astrale significa registrare delle buone informazioni che solo attraverso azioni elevate e d'amore noi possiamo compiere e elevare e nutrire la nostra, eh, amare la nostra natura spirituale e permettere a questa essenza divina, questa scintilla divina, di pilotare il nostro pensiero e la nostra esistenza. E, ma cosa fa un essere quando vive nel mondo astrale? Eh, Cosa fa un essere? La prima cosa che fa deve rivedere tutti i movimenti che ha compiuto nella vita, quando aveva l'automobile, cioè il corpo, per fare quel viaggio nella materia, quindi analizzerà tutte le tappe, tutti gli spostamenti tutte le volte che si è fermato a far gasolio, tutte le volte che ha pagato un pedaggio, tutte le volte che ha visitato una città o un'altra, tutte le volte che ha utilizzato l'auto, il corpo per andare a trovare Tizio, Caio, Sempronio, quindi analizzerà tutti i movimenti delle relazioni umane e poi analizzerà anche i movimenti di pensiero, perché voi sapete che nel, nel mondo astrale l'energia pensiero che comanda, non c'è niente di fisico solo energia astrale e quindi il pensiero essendo energia è l'unico mezzo di collegamento con tutta la realtà che ci circonda. Certamente quando siamo sul piano astrale non abbiamo i sensi fisici per poter ascoltare, per poter vedere. Noi viviamo praticamente interiormente, intensamente con ogni realtà della nostra natura tutto ciò che si manifesta davanti, di dietro, di lato da noi, perché noi quando siamo sul piano astrale vivia, vediamo contemporaneamente tutto quello che accade dappertutto intorno a noi. Ora, se invece vogliamo vedere cosa succede dietro a noi, dobbiamo girarci, perché noi abbiamo gli occhi davanti per guardare davanti, non li abbiamo di dietro per guardare dietro, anche questa è un bella, una bella eh, Filosofia, gli occhi sono davanti perché dobbiamo sempre guardare avanti altrimenti li avremmo di dietro se dovremmo, dovessimo guardare dietro però nel mondo astrale noi abbiamo realtà che è onnipresente quindi vediamo vediamo tutto quello che accade intorno a noi che ogni pensiero emana e questo è molto importante. Quindi quando abbiamo analizzato il nostro movimento, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, tanto il tempo per cui, per que, perché il tempo non esiste, quindi ci mettiamo lì con calma, con serenità, cercando di, non, di, di valutare bene tutto, ogni movimento, ogni situazione, non c'è rimorso sul piano astrale, non c'è imbarazzo sul piano astrale, non c'è dolore sul piano astrale, c'è solo... Diciamo, se vogliamo chiamarlo dolore, il dolore della comprensione ogni volta che riconosciamo di aver compiuto un errore e, cioè, e questo dolore in qualche modo si va ad accumulare per poi fare una scelta definitiva della nostra nuova incarnazione alla fine del nostro percorso di riconoscenza e quindi di comprensione dei movimenti che abbiamo compiuto nella vita. Quindi analizziamo ogni movimento, ci fermiamo sempre a guardare tutte le cose, le valutiamo da tutti i punti di vista e percepiamo l'energia che abbiamo emanato, ma soprattutto gli effetti che ha causato questa energia pensiero, questa parola, questa azione negativa e valutiamo bene tutto quello che c'è da valutare, cosa che non abbiamo fatto in vita, perché noi in vita ci comportiamo così, siamo sanguigni, ci comportiamo, se c'è da rispondere male si risponde male, se c'è da mandare a quel paese si manda a quel paese, se c'è da offendere si offende, se c'è da far del male si fa del male. Non si valutano queste cose, mentre lì noi valutiamo ogni cosa perché dobbiamo fare solo questo, quindi mettere in relazione il nostro movimento positivo o negativo con la reazione che crea in chi la riceve. Quindi cosa succede in quel momento che noi ci ricordiamo ad aver eh, offeso una persona? Noi intanto ci fermiamo sull'offesa, andiamo ad analizzare il movimento dell'offesa, vediamo il dolore che ha creato, percepiamo quel dolore, lo incameriamo e comprendiamo cosa abbiamo fatto e andiamo avanti. Questo accade per ogni momento della vita vissuta. Quindi... Quindi, quindi, se analizziamo ogni momento della vita vissuta, noi abbiamo anche la capacità di esprimere un autogiudizio. E questo è importante, perché ci sono molte persone che continuano a credere, grazie alle religioni distorte, che esiste un Dio giudicante che noi dobbiamo fare conti con l'ira di Dio, che noi dobbiamo pensare all'inferno, alla dannazione eterna, che noi non dobbiamo assolutamente pensare di salvarci se ci comportiamo male, ma allora che fine ha fatto la misericordia divina? Perché c'è una contraddizione notevole nella religione, si parla di infinita misericordia divina e poi si parla di dannazione eterna. Luna annulla l'altra. Non vedo io come possano stare insieme dannazione eterna con misericordia divina. Quindi vedete bene che c'è un po' da rivedere, un po' questo meccanismo che è confuso e sconvolto dalla religione. Dio è amore e nell'amore non c'è spazio per l'odio, per la condanna, per la dannazione e per qualcosa di doloroso in eterno. C'è necessità di fornire alla creatura, attraverso l'infinita misericordia, la possibilità di comportarsi nel migliore dei modi per poter superare ogni dolore e ogni sofferenza. Quindi è importante, molto importante comprendere che quando noi lasciamo il corpo, quando ci o organizziamo per vedere tutto quello che abbiamo, qual è stato il movimento nella vita, che tra l'altro saremo anche aiutati da molte creature, eh, che non saranno lì per eh, giudicarci, ma per esprimere amore attraverso la comprensione. Quindi qualunque cosa, anche la più brutta, che in quel momento stiamo analizzando, noi percepiremo intorno a noi, grazie al loro amore, una comprensione totale che ci permetterà veramente di non essere condizionati e neppure imbarazzati, perché loro sanno, e noi lo percepiamo, che se abbiamo compiuto quegli errori abbiamo delle risposte da dare, ci sono, delle, delle, ci sono dei perché da comprendere, perché ci siamo comportati in un certo modo invece che in un altro, quindi la loro comprensione è totale come quella di Dio, Dio non è un essere che giudica, già, già che Dio è un'intelligenza suprema l'insieme di tutte le intelligenze, quindi questa realtà che chiamiamo Dio non è altro che la manifestazione in questo caso di tutti quegli esseri di luce che parteciperanno al nostro autogiudizio al momento del trapasso ma comunque quando l'essere arriverà in fondo, avendo analizzato tutti i movimenti della sua vita fino all'ultimo pensiero che ha emanato, avrà chiara la propria situazione. Quindi non avrà bisogno di una condanna, perché avendo, avendo compreso il dolore che ha creato, dentro di sé si è fatta un'idea di come si è mosso nella vita. Quindi siccome c'è una coscienza che prevale in quella condizione che volge solamente al bene, per cui cosa fa l'anima? Cosa fa l'essere? Si organizzerà quando sarà possibile per incarnarsi nuovamente, chiederà il permesso e questo permesso viene sempre accordato da questa infinita misericordia divina che pone l'essere che dona all'essere la possibilità di migliorarsi sempre di più attraverso nuove scelte che farà in nuove esistenze, però l'essere sa già che se ha compiuto delle realtà, non esistendo un inferno lì dove è ora, e neppure un paradiso e neppure un purgatorio dove è ora, sa l'anima che ha analizzato il suo comportamento che se dovrà purificare qualcosa, lo dovrà purificare incarnandosi nuovamente e se dovrà gioire di qualcosa lo dovrà fare incarnandosi nuovamente perché la terra la materia crea i presupposti di ciò che noi definiamo paradiso inferno o purgatorio quindi una cosa importante che dobbiamo comprendere che secondo me e ci aiuta già in questa vita. Non andiamo di là a trovare il nostro giudizio, noi andiamo di là a chiarificare con l'universo il nostro comportamento e anche a mettere in chiaro tutti i nostri movimenti che rimarranno comunque nostri e che se c'è un male che abbiamo creato dovremo comunque riassorbirlo attraverso la sofferenza in una nuova vita. E come si convive, qualcuno mi dice, con la tristezza quando, qualche nostra, quando una persona cara ci lascia? Non è che noi dobbiamo convivere con la tristezza, non la dobbiamo proprio ospitare, perché la tristezza caccia la gioia dal nostro cuore. Una persona cara che ci lascia ha deciso il suo spirito di vivere questa esperienza, noi abbiamo tutto il dovere di rispettare ciò che viene da un'altra entità spirituale come decisione. Perché noi siamo parenti sulla terra, in cielo non siamo parenti, o meglio, in cielo siamo tutti fratelli e sorelle. E quando noi diciamo che andiamo a incontrare o che ci vengono a trovare i nostri cari, Cosa pensate che quando verranno a trovarvi i vostri cari si presenteranno come nella forma di parenti come quando erano sulla terra? Assolutamente no. Quando torneranno e verranno a, ad aiutarci a fare questo passaggio cercando di darci quel coraggio che a volte non abbiamo, ci mostreranno un amore che noi non abbiamo ancora concepito un amore che va oltre l'amore della famiglia che va oltre l'amore filiale coniugale o eccetera eccetera è un amore che ci unisce tutti per questo vi dico che quando siamo di là non siamo più condizionati dalle logiche terrene quindi anche l'amore sarà perfezionato anche quando incontreremo esseri che abbiamo amato sulla terra in quel modo e nella parentesi dell'egoismo badate bene perché noi ci muoviamo nell'amore più che nell'amore nell'egoismo eh. noi piangiamo per una persona che non è più con noi semplicemente perché non la possiamo più vedere perché non è più con noi non fa più parte della nostra vita ce ne infischiamo secondo l'orgoglio della sua nuova esistenza in un nuovo mondo di luce perché i trapassati stanno meglio di noi ce l'hanno detto e l'ho visto pure io, lo so pure io come si sta di là, so talmente bene come si sta di là che tutte le volte che vado di là faccio una fatica a tornare e dico solo lo stimolo di essere qui per cercare di aiutare le persone a capire cosa c'è di là mi impegna a tornare qua giù perché si sta troppo bene fuori dal corpo, per questo per questo dico io, bisogna assolutamente nel tempo abituarci a queste decisioni che vanno oltre la nostra logica umana. Le persone che abbiamo amato nella nostra vita le ritroveremo, ma con nostra meraviglia comprenderemo che siamo legati da un amore più grande di quello che abbiamo compreso sulla Terra. E se sulla Terra abbiamo vissuto veramente quell'amore che c'è può essere tra due persone, questo amore sarà centuplicato, non dobbiamo pensare di perdere tutto. Vedete, quando voi pensate ai vostri cari come defunti e definitivamente morti, li annullate nella loro esistenza, loro percepiscono dal piano astrale che voi pensate che non esistono più e questo è tremendo per loro, perché loro sono vivi, più vividi ora, solo che non ve lo possono, soprattutto se siete condizionati dal dolore, non possono venire a darvi conforto, altrimenti lo potrebbero fare attraverso i sogni, attraverso delle presenze che voi percepite oppure dei movimenti in casa che voi sapete che solo questa creatura poteva fare e che quindi si mostreranno con, con delle realtà che noi solo noi possiamo comprendere però dobbiamo abituarci certamente dico io il dolore quando è presente perché una persona ci ha appena lasciato certamente non è una cosa facile da sopportare però io vi dico che ci dobbiamo predisporre ad allontanare questa tristezza perché la tristezza che noi proviamo nel cuore e nel pensiero noi la trasferiamo immediatamente attraverso l'energia pensiero a queste essenze che vivono una realtà di paradiso fuori dal corpo, dico paradiso perché quando l'anima, quando lo spirito esce dal corpo vive la sua dimensione, vive veramente la sua natura divina quindi una realtà paradisiaca, ecco, è l'unica parola che vi posso dire per farvi capire che meraviglia si può provare fuori dal corpo. Tante anime che hanno, tante persone che hanno vissuto esperienze di premorte, quando sono state risvegliate o in sala di rianimazione, hanno a volte detto perché mi avete riportato qua, stavo tanto bene di là, perché? Perché tutti stanno bene di là, a meno che, a meno che non ci siano esseri che vivono realtà negative, perché io vi ho detto prima che il piano astrale che è subito il piano che, ci, che segue quello fisico non è altro che un piano di continuità, a un certo punto c'è un livello che non si può travalicare, sì, però è una continuità perché non ci può essere un balzo eccessivo, quindi si può dire che le anime che vivono nel basso astrale Vedono l'orizzonte della terra, percepiscono le energie della terra e quasi quasi sentono di ancora di farne parte però sanno di non avere più materia per potersi muovere in quelle circostanze per cui è necessario che noi che siamo molto vicini a loro, anche se noi non li vediamo, emaniamo pensieri che possono aiutarli ad allontanarsi da quel piano troppo vicino a quello terreno, perché questo sta a significare che non procedono verso la loro eh, espansione spirituale. Se noi li tratteniamo con il nostro dolore vicini a noi, loro non possono andare oltre, il pensiero li blocca. Per questo vi dico io che nel mondo astrale funziona solo il pensiero. E se i nostri pensieri sono, io quando muore qualcuno, vi consiglio sempre alle persone che mi contattano di ricordare queste persone nella gioia della vita. Mettete una bella foto di quando sorride questa persona, ogni tanto dateli le preghiere che dovete rivolgergli non sono quelle di preghiere per i morti, sono preghiere per i vivi, dovete pensarli vivi, più vivi di noi, voi, talmente vivi che possono veramente influire, se noi glielo permettiamo, nella nostra vita fisica, positivamente. Per cui dobbiamo essere molto, stare molto attenti. All'inizio è consentito soffrire, piangere, ma non è consentito smettere di vivere perché coloro che ci abbandonano perché hanno deciso di farlo, questo non è un vero abbandono, è un anticipo di quello che poi anche noi vivremo un giorno. Quindi queste creature quando se ne vanno prima, che in un modo anche che non avevamo potuto considerare, se ne vanno per poter fare un lavoro che da vivi altrimenti non potrebbero fare. Quindi questo soprattutto vale per quelle mamme che perdono i loro figli o per quelle persone che perdono, che qualcuno potrebbe dire che quando si muore da giovani è un'ingiustizia, non esiste l'ingiustizia nello spirito, lo spirito decide, quando decide di lasciare il corpo è sempre il momento più giusto, che è quello che serve se aveva bisogno di 15 anni di vivere in un corpo lo spirito vivrà 15 anni in un corpo se ha bisogno di viverne 100 vivrà 100 anni in quel corpo però dovete sempre considerare una cosa molto importante la morte non esiste è solo una realtà che noi concepiamo negativamente perché siamo legati alla vita troppo orgogliosamente troppo egoisticamente Beh, perché in alcune culture del mondo quando muore qualcuno si fa festa? Perché? E perché in alcune culture si pagano anche quelli che vengono a piangere e a lamentarsi per piangere il morto? Basta piangere, noi dobbiamo vivere e attraverso la nostra vita permettiamo a coloro che se ne sono andati di continuare a vivere. Per questo doniamo parte della nostra vita anche a loro e cerchiamo di aiutarli in questo passaggio difficile che poi, ripeto, è molto difficile per coloro che trapassano quando non hanno chiare le idee di quello che potrebbero trovare. Ma se sì, la gente veramente si istruisse, leggesse, si informasse, ascoltasse e condividesse e potesse eh, prendere le, le esperienze che condividono coloro eh, che vivono queste esperienze sarebbe una preparazione importante che sicuramente non ci farebbe non ci farebbe trovare impreparati poi voglio dire io un minimo di paura della morte umanamente ci sta perché ci sta perché comunque l'ignoto fa un po paura anche se sappiamo tante cose, meglio saperle, eh? perché non sapere niente è peggio, perché significa poi veramente piombare in un caos tremendo che ci vorrà ancora molto più tempo per avviarsi là dove dovremmo essere, andare più veloci. Per cui è meglio sempre farci trovare preparati. Però vuol dire un minimo di paura dell'ignoto c'è sempre. Adesso cosa succede? quando siamo lì. Però vedete, come vi ho detto prima, quando una persona vive una vita piuttosto regolare e soprattutto impegnata nel bene, un bene che dovrebbe venire spontaneo, un bene che dovrebbe eh, uscire da solo nella nostra vita senza troppe bandiere e troppe pubblicità. Ecco, quando uno vive una vita diciamo da, esseri, da essere umano e quindi vivendo la sua natura in questa dimensione cercando di rispettare la vita, il prossimo, cercando di, di mettere in atto quel senso di compassione interiore che, che, che ti porta in qualche modo ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno, che ti rende sensibile verso la sofferenza degli altri e che ti rende anche partecipe perché tu in qualche modo poi ti occupi per cercare di lenire qualche dolore a destra e a sinistra. Se uno vive così, non deve aver paura di morire, perché non potrà altro che trovare meglio di quello che ha vissuto. Se però un essere vive in un modo scorretto, lontano dalle leggi di natura, da prepotente, da, da, da orgoglioso, da egoista, eh, queste persone non solo hanno paura di morire ma è, attraverso il trapasso vivra, vivranno veramente questo stato di paura attraverso gli incontri che avranno con energie che attireranno durante il loro trapasso e vi posso assicurare che il basso astrale è occupato veramente da molte energie che veramente possono creare delle sofferenze all'anima eh? e non si parla di sofferenze fisiche ma comunque degli scompensi energetici e quindi bisogna assolutamente dico io prepararci ecco anche questa è una cosa importante quanto tempo passa tra una incarnazione ed un'altra come vi ho detto prima il tempo è determinato dalle necessità dello spirito e anche dalle esperienze programmate se svolte, realizzate o no. Perché tutte le volte che ci incarniamo noi creiamo un, pro, un nuovo progetto che però tiene conto delle cose che non abbiamo realizzato nelle altre esistenze che comunque fanno parte della nostra evoluzione. E a seconda della, del tipo di morte che abbiamo avuto, se violenta oppure eh, non programmata, noi possiamo anche eh, attendere un tempo superiore alla normalità. Faccio un esempio, se, io ho deciso, se il mio spirito ha deciso di vivere un certo tipo di esistenza eh, insieme a molte altre creature che fanno parte della mia famiglia karmica, no, che non è solo la famiglia biologica ma anche quella di tutti gli esseri che in un modo o in un altro fanno parte della mia vita, cioè le relazioni che io instauro nella, nella mia vita sono quelle che poi creano tutto il bene e tutto il male, lo sappiamo, per cui a seconda di quello che succede nella mia vita, se qualcuno mi uccide prima del tempo o io muoio di una morte violenta per esempio, succede che non posso com completare la mia programmazione che aveva eh, pianificato un'esistenza insieme a Tizio, Caio, Sempronio eccetera eccetera. Allora cosa succederà? Certamente i programmi cambiano lo spirito si organizza una nuova esistenza ma però siccome deve completare quella programmazione dovrà attendere che magari parte di quelle creature che facevano parte della sua famiglia karmica possano fare la stessa effettuare lo stesso passaggio nell'aldilà quindi cosa succederà bisognerà che questa entità se vuol continuare a vivere e se deve continuare a vivere un'esperienza con determinate anime dovrà aspettare diciamo il momento più opportuno quando queste anime avranno modo di ricreare situazioni simili da permettere alla sua di scendere in quella realtà per continuare a completare per completare la sua esperienza incarnativa però le variabili sono infinite ma guardate ci si può incarnare diciamo eh, quasi immediatamente dopo un mese dopo un anno dopo una settimana come possono passare generazioni dipende dall'esigenza dello spirito e dalle condizioni dell'essere quindi questo non lo possiamo però non ci po non possiamo generalizzare su questo bisognerebbe analizzare essere per essere e anima per anima necessità per necessità secondo il fabbisogno allora potremmo capire veramente quando e quanto e come, eh, certamente quando noi abbiamo dei legami karmici legati ad una famiglia finché la stessa famiglia biologica, però attenzione perché nella famiglia biologica poi in un'altra vita faranno parte esseri che, noi, che hanno influenzato la nostra esistenza non da parenti ma che in questa nuova esistenza verranno a noi come parenti per concludere questo rapporto che avevamo aperto in altre esistenze perché le famiglie essendo karmiche, quindi non è che sono parentali fin dall'inizio non sono legami parentali lo spirito non ha parenti Capite? Lo spirito prende un corpo, è il corpo che crea poi una famiglia, è una realtà umana, per cui quelle dinamiche familiari creano delle, dei movimenti karmici che poi vanno in qualche modo a integrarsi nell'evoluzione di ogni singolo individuo che appartiene a questa famiglia karmica. Quindi c'è un discorso molto più complesso e complicato che riguarda il perché noi scegliamo. Piuttosto che Caio, ci sposiamo con quella invece che con quell'altra, nasce un figlio, non nasce, tutto è un progetto dello spirito ed è il progetto dello spirito necessariamente deve eh, operare all'interno di un sistema karmico che l'anima ha registrato esperienza dopo esperienza, quindi mi sembra che. Abbiamo eh, affrontato un argomento molto interessante, per l'amor di Dio, avrebbe bisogno anche di molte altre specificazioni che sicuramente potremo darle strada facendo, però in sostanza il consiglio che io vorrei dare in chiusura a tutti coloro che vivono esperienze di questo tipo, allora, che poi sicuramente le vivremo anche noi prima o poi, vedete quanto soffriamo quando quando per dire ci muore anche un animale che amiamo, ci muore una persona che amiamo, qualunque cosa che, che, che noi amiamo nella vita ci viene a mancare e crea dolore e sofferenza, però vi ricordo sempre che questo dolore e questa sofferenza sono sempre partoriti da questo innato egoismo che, che ci appartiene da sempre, perché la nostra dimensione, essendo una dimensione prettamente, quasi prettamente materiale, per cui è logico che e noi viviamo in questo egoismo di base, però io vi assicuro che questa realtà è necessaria abbandonarla il prima possibile, semplicemente perché se noi abbandoniamo questa realtà ci possiamo predisporre non solo la comprensione di ciò che ora ci fa soffrire, perché è l'ignoranza e l'egoismo che fa soffrire, ma ci permetterà l'abbandono dell'egoismo di affacciarci a realtà sempre più elevate, più nuove, più meravigliose, che ci permetteranno di vivere una vita veramente nella gioia e nella piena soddisfazione. Io vi ricordo che su questo argomento eh, sto organizzando un seminario che, eh, con, mh, sulla nostra piattaforma, che sarà un seminario online, dove potrete iscrivervi e quindi partecipare a questi approfondimenti che io questa sera vi ho anticipato. Bene, io con questo non vorrei prendervi altro tempo, spero che questa mia chiacchierata con voi sia stata tra l'altro abbraccio senza programmi di nessun tipo quindi che sia stata in qualche modo d'aiuto e che magari possa anche esserci d'aiuto nel momento del bisogno. Io vi ricordo che martedì prossimo sempre alle 21.30 parleremo del potere del pensiero su Ponte di Luce e poi vi ricordo anche di che è possibile sostenere la nostra associazione ma vi ricordo una cosa molto importante, se, siccome noi siamo un'associazione no profit che ognuno di noi ha il suo lavoro quindi non, ha, non abbiamo la necessità di impegnarci altrimenti eh, in termini di guadagno per cui ognuno, ognuno offre dei servizi ognuno fa il suo lavoro e, e noi offriamo questi servizi la maggior parte dei ragazzi offrono questi servizi gratuitamente per cui ogni evento che, che voi troverete dove c'è un contributo da dare, essendo un'associazione non profit, sappiate che questi contributi vanno a finanziare tutto il meccanismo di divulgazione che noi da più di vent'anni abbiamo messo in piedi. Quindi lungi dal pensare negativo da questi introiti perché ogni negativo pensiero che qualcuno esprimerà su questo non sarà un male altro che farà per se stesso, offendendo la nostra buona fede e soprattutto il principio che ti anima d'amore in questo eh, mondo, in questo tempo così difficile che, nel quale noi abbiamo dedicato e stiamo dedicando tutto il tempo della nostra esistenza. Bene. Io vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie e potete visitare il nostro sito www.associazionesaras.it potete ricevere la nostra rivista che è un trimestrale che tratta argomenti molto importanti vi invito a leggere anche il messaggio che è giunto dalla confederazione dei mondi evoluti che abbiamo pubblicato l'altro giorno in rete c'è anche una diretta registrata che potete ascoltarvi con tutti i commenti e poi potete anche visitare attraverso il tesseramento e le vostre quote di partecipazione il nostro canale vimeo un canale video in alta definizione dove pubblichiamo tutti le mie conferenze, tutti gli argomenti che io tratto da tanto tempo e, e molto di più. Quindi potete veramente unirvi a questa grande famiglia che è Saras, che è a favore della vita di ogni creatura che si esprime nella gioia del creatore in questo meraviglioso mondo. Grazie e buonanotte a tutti.